La rivista in questione è la US News and World Report, che per molti anni è stata la più letta tra le riviste di approfondimento degli Stati Uniti. La classifica delle diete viene pubblicata ogni anno ed è stilata da un panel di 33 professionisti della nutrizione riconosciuti a livello nazionale. Si sono basati su vari criteri oggettivi come la completezza, la facilità nel dimagrire, la necessità di integratori e così via dando un punteggio. Uh, hanno poi stilato una classifica generale componendo in realtà diverse classifiche, c'è quella ovviamente generale, ma c'è anche quella delle diete migliori per dimagrire o quella per il diabete e così via. Nel database del sito su cui è stilata la classifica sono presenti 38 diete, ma se si va a vedere eh, la classifica generale ce ne sono solo 24. Eh, molte diete risultano infatti non classificate, quindi non vengono inserite nella classifica generale. Alcune di queste non classificate sono a mio parere anche molto buone eh, anche se specifiche per certe condizioni come ad esempio la dieta low fodmaps di cui abbiamo parlato tempo fa. Considerando quindi le 24 diete incluse nella classifica generale andiamo a vedere come è composto il podio. Non abbiamo un terzo posto ma due secondi posti a pari merito eh, che ottengono lo stesso punteggio. La prima dieta è la dieta flexitariana. La flexitariana è una dieta che ancora non abbiamo affrontato ma forse potrà essere argomento specifico di un prossimo video si tratta di un incrocio tra la dieta vegetariana e la dieta mediterranea è una dieta plant based ovvero incentrata sul consumo prevalente di prodotti vegetali in poche parole è come una dieta vegetariana ma ogni tanto introduce carne e pesce magari per seguire un po' più facilmente gli eventi sociali eh, o semplicemente perché non si ha voglia di una dieta rigida e priva di alimenti particolari. Il punteggio finale dato dagli esperti è di 4.4 su 5. A pari merito troviamo la dieta DASH, di cui abbiamo parlato. È una dieta specifica per l'ipertensione. Si parte dalla dieta mediterranea e si scegliono gli alimenti più poveri di sodio e più ricchi di potassio, in modo da regolarizzare la pressione. Questa dieta ha un impatto talmente positivo sulla salute che il panel di esperti l'ha giudicata ottimamente, dando anche a lei un punteggio di 4.4 su 5. Al primo posto della classifica generale troviamo la dieta mediterranea, cosa che francamente non mi sorprende più di tanto. È giudicata estremamente salutare e in tutte le classifiche elaborate risulta essere nei primi 5 posti, spesso al primo, eh, tranne in una dove risulta ventunesima quella per le diete con un rapido dimagrimento per questi motivi il pane degli esperti gli ha dato 4.6 su 5 ora vediamo invece la dieta che è classificata ventiquattresima nella classifica generale la dieta crudista questa dieta è la peggiore delle diete entrate in classifica perché pur essendo quasi sempre organizzata come una dieta plant based vegetariana o addirittura vegana eh, risente del fatto di escludere moltissimi alimenti ehm, che per essere consumati devono necessariamente essere cotti. Tra tutti mi vengono in mente i legumi. Mangiarli crudi non è semplicemente possibile né raccomandabile nutrizionalmente. Eh, anzi, se qualcuno di voi che mi sta guardando segue questo tipo di dieta vi invito caldamente a passare a una dieta almeno vegana completa per scongiurare problemi di salute dati da carenze nutrizionali. Come ho detto, sul sito possiamo trovare le diete organizzate in diverse classifiche. Vediamo quindi le migliori diete per qualcosa di molto specifico. La prima dieta che andiamo a citare è la dieta chetogenica, che è al primo posto per le diete che puntano a un dimagrimento rapido. Um, ne abbiamo già parlato tempo fa, la chetogenica applicata al dimagrimento è estremamente efficace, soprattutto nel breve periodo, perché privando il corpo degli zuccheri in condizioni ipocaloriche, lo si forza a consumare grassi, quindi non si può che dimagrire velocemente. Se nella classifica generale ottiene un 1.9 su 5 e si piazza al ventesimo posto, per il dimagrimento veloce ottiene un 3.9 su 5. Sotto di lei troviamo diete derivate da essa come la Atkins o le diete basate su prodotti specifici. Andiamo poi a vedere la classifica delle diete per il dimagrimento non per forza veloce. La prima classifica è la dieta Weight Watchers con un punteggio di 4.6 seguita dalla dieta Dash con 4.4. Ora la Dash è anche molto salutare, l'abbiamo vista al secondo posto anche nella classifica generale, mentre la Weight Watchers arriva all'ottavo posto con un punteggio di 3.8 della Dash abbiamo già parlato la Weight Washers eh, andava di moda forse una trentina d'anni fa anche qui in Italia poi è stata un po' abbandonata si tratta di un sistema a punti con degli obiettivi da vivere in comunione con un intero gruppo di persone e questo migliora la motivazione eh, la determinazione a seguire al meglio la dieta e dà ottimi risultati anche se un po' complicata infine vediamo la classifica delle diete più facili da seguire la più semplice risulta essere la dieta flexitariana con un punteggio di 4.4 ma è a pari merito con una dieta chiamata TLC studiata dal National Institute of Health eh, il nostro istituto superiore di sanità per ridurre il colesterolo è una dieta plant based molta frutta e verdura, molti cereali soprattutto integrali poca carne, pochi grassi animali anche a questa dieta in futuro si potrebbe dedicare un video intero al terzo posto c'è la nostra ormai ben conosciuta dieta DASH contro l'ipertensione. Non voglio dilungarmi troppo con le classifiche, anche perché raccontarle in un video divulgativo come questo non è nemmeno troppo interessante. Piuttosto volevo semplicemente invitarvi ad andare ad approfondire il discorso direttamente sul sito, leggere le informazioni di portate e farvi un'idea delle varie classifiche perché potreste trovare sorprese interessanti. Bene, questo è tutto.